Il dipinto rappresenta i tre magi mentre portano i loro doni d'oro, incenso e mirra a Gesù appena nato. L'abilità del pittore nel ritrarre gli animali è evidente nei dettagli del bue e dell'asino all'estrema sinistra e dei cani. Le pittoresche rovine, a sinistra, sono un simbolo del decadimento dell'antichità pagana con la venuta di Cristo. Questo dipinto conferma l'abilità di Chardin nel realizzare le nature morte. Raffigura un bel mazzo di fiori racchiusi in un vaso di Delft riconoscibile per il blu e il bianco delle decorazioni. Si tratta dell'unico vaso di fiori realizzato dall'artista giunto fino a noi. Gauguin e Charles Laval si recarono a Panama nell'aprile del 1887 e vi rimasero per alcune settimane prima di andare in Martinica, dove fu realizzato questo paesaggio. La vista è sulla Baia di Saint Pierre, con il Monte Pelé sullo sfondo, una visione di paradiso tropicale che il pittore ricercò e dipinse per tutta la sua vita. Van Gogh entrò nel manicomio di Saint-Paul-de-Moussole a saint Remy nel maggio 1889 come paziente volontario. Nelle prime settimane del suo trattamento non lasciò mai il manicomio e iniziò a dipingere all'aperto solo nel giugno 1889. Rimase stupito dalla vista degli uliveti e li fissò sulla tela. Questo è l'unico disegno preparatorio noto per il dipinto di Poussin intitolato Ballo della vita umana, conservato nella Wallace Collection di Londra fu commissionato dal cardinale Giulio Rospigliosi, in seguito Papa Clemente IX. Un'allegoria della fortuna e del ciclo della vita umana, con le personificazioni della povertà, del lavoro, della ricchezza e del piacere. Nella sua maturità Tiziano sviluppò una maggiore intensità espressiva, non solo nelle opere religiose, ma anche in quelle mitologiche. Diana e Atteone fu dipinto come parte di una serie di sei grandi tele per il re Filippo II di Spagna. Tema alla base della serie è quello degli amori degli dei dell'Olimpo e delle circostanze solitamente tragiche per tutti i mortali o involti. Questo dipinto è una delle scene di genere realizzate da Velázquez all'inizio della sua carriera. Una cuoca anziana, seduta di fronte a un piccolo recipiente di terracotta, sta cuocendo le uova sul fuoco. L'occhio dell'artista ha registrato ogni dettaglio di questa umile cucina. Antoine Vatteau portò il genere della festa galante al suo punto più alto quando creò un mondo misterioso, malinconico e onirico, popolato da persone ben vestite che flirtano e giocano con grazia. Un sottile e irresistibile erotismo anima tutto il dipinto. Il dipinto è stato eseguito dalla bottega di Leonardo, tuttavia si ritiene che il maestro stesso abbia preso parte alla produzione di questa versione della Madonna dei Fusi. Un fatto suggerito principalmente dalla roccia in primo piano e dal volto dei ragazzi che sembrano espressione diretta della maestria di Leonardo. Questo è un bozzetto per l'omonimo dipinto murale ad affresco eseguito da Tiepolo nella sala da ballo di Palazzo Labia a Venezia. Per realizzare opere di così grande dimensione e complessità era indispensabile per gli artisti produrre diversi studi.